you <music> Se stai per fare un colloquio per quel tipo di attività dove non è necessaria esperienza ecco un primo aspetto indubbiamente è il perché ti stai candidando a quella professione anche se non è necessario avere esperienza è molto importante avere un perché rispetto a quella professione e essere generici potrebbe non essere la strada giusta per far sì che il colloquio vada bene faccio adesso un esempio il lavoro di agente immobiliare mi ha sempre affascinato è un'affermazione molto ampia e forse un pochino generica mi piacciono le case anche in questo caso il lavoro da agente immobiliare per esempio non è vendere le case e basta ma è intermediare e avere relazioni avere rapporti allora per esempio mi piace tanto parlare con le persone so che l'agente immobiliare tende a parlare tanto con le persone e penso di poter utilizzare questa mia qualità ecco in questo caso sto manifestando in maniera chiara un interesse secondo aspetto cerca di conoscere l'azienda per la quale ti stai candidando conoscere se è un'azienda singola da quanto tempo è nata e che tipi di attività fa se ne fa una sola o se ce ne sono anche altre ecco questo ti sta mettendo nelle migliori condizioni perché perché sei una persona preparata e interessata allo stesso modo ti stai mettendo nelle condizioni di fare le domande sì perché è molto importante fare delle domande al selezionatore in modo che anche tu possa capire se quella è l'azienda giusta per te. In ultimo, molto spesso eh, negli annunci eh, ci sono scritte anche delle caratteristiche, quindi per esempio che bisogna avere determinazione oppure intraprendenza o problem solving. Bene, anche questi aspetti cerca di renderli vivi nella tua persona e quindi nelle tue esperienze pregresse, anche non lavorative se sei il primo lavoro che fai. Eh, per esempio, eh, problem solving, hai eh, sei riuscito a gestire una serie di situazioni, impreviste in un viaggio eh, nel migliore dei modi questa è una buona capacità di problem solving eh, intraprendenza eh, hai imparato a suonare uno strumento musicale da solo guardando dei tutorial e arrivando a suonarlo anche molto bene questa è indubbiamente intraprendenza determinazione eh, sei riuscito nello sport eh, che facevi a ottenere dei tempi sempre migliori beh quella anche eh, è determinazione e anche essere Competitivi. insomma hai tradotto quelle che sono le caratteristiche richieste dall'azienda sicuramente il selezionatore apprezzerà in ultimo ti voglio consigliare preparati, allenati cerca di capire cosa quell'azienda cerca e in questo modo riuscirai a fare un ottimo colloquio